ragazzi, ciao uh, Oggi stiamo con un mio amico Su Venerdì 13 Faccio schifo a fare le intro Voi lo sapete Come ti chiami? Franco Fra? Franco uh, Ok Ora stiamo aspettando che Entra qualcuno nella lobby Perché sennò Accendere. Vabbè. <ride> Ragazzi abbiamo un po' di problemi tecnici. Oggi. ma se sei Twitch o su YouTube? No, sono su YouTube Sempre. Ho un, uh, un canale per le live Che si chiama bon Che tipo Bodex bon Live. Dovrei devi vedere sulla mia descrizione. Eh. Capito? devi vedere si sì, ma poi ah no ti ho trovato, ti ho trovato eh ti ho trovato. ok ok um, lascia ehm um, allora eh. ho trovato ok allora con ora dobbiamo vedere se troviamo la lobby mm -hmm. perché se sennò... no vabbè tanto poi Abbiamo un problemino io faccio le live anche quando mangio, quindi. Che Come bello! No. Ok, ok, perfetto. Ora allora, la via si. Brava la partita. Ah, ma ha trovato la partita. Yeah, ovviamente molto tutti perché non vuole subire. Che bello! Che yeah. bello! Hai trovato la partita. Voglio morire. No, perché? Anche il è adesso. Era piena. No, allora faccio entrare. Vieni eh, eh, eh. proviamo un'altra partita. Un yeah! partita. Ora la scheriamo! Che bello! Coppa. Hai veramente messo il titolo con un mio amico! Sì, perché oh, sono sì. cringe, lo sai. Ma oh, vabbè. Comunque dibi, la diretta fa schifo la. No, ci sta. Allora. Mamma okay. che fastidio. Cioè, quando non siamo. Quando tu non, non fai video troviamo sempre partite. E sei ti vedo. Secondo me. Eh. Secondo sì. me ci stanno trollando. Eh, si. Sì sono rompicata la moto dipinto secondo me poi... ah! che ah. quello là ha chiuso la partita che, ne, che gli costava aspettare Aspetare che si avviasse la partita perché mi che si avviasse il micro dopo boh. Secondo me, adesso ce la trovo. Secondo me. La se continua così, non posso neanche il video. Fra, guarda. Eh, se continua così, non posso neanche il video. Siamo solo in. Là, opp oppure la creo io. Oppure. O la creo io. Allora Aspetta, aspetta. Vi prego, vi prego. Dai, dai, dai! Sì. dai! Finalmente! C'è mm. un Savini Jason di livello 15, mm. ma in che senso? Cotto mm. di gioco! Mm. Ma come? Ma come è livello 15? Mm. Oh non l'ha mai giocato! Io invece ho un yardatone. Ah, quittato. No. Eh, vabbè, sì, tu stai al livello 150. Eh, dettagli. Mi hai messo al livello 26. Wow. Che bello che ci abbia trovato la partita. Per ora ci troveranno tutti perché non mettono pronto Ora lo metto pronto, stiamo ripetendo una roba io No, uh, il geson sacchetto proprio no, mi spiace tengo Il mio amato salino Il, amato salino. il, amato salino. il sacchetto fa proprio schifo In che senso il un sacchetto fa schifo? è quello che ha... quello ha con il sacchetto bianco in testa, non mi piace proprio E perché? È perché lui non fa tre. Prenderai molto hate per questo Prendete lo dico. Aspetta lo dico pure in chat va bene <ride> no, no, Mi fa schifo no. Jason, Sa Jason sacchetto fa schifo Dai! Ho rovinato tutto il mondo No hai visto è rientrato questo è una pure l'ho non vi ha nulla che cazzo ti chiami Dai! Va bene! Dai! nessuno Se entra! entra... Se entra qualcuno all'uno Sì! Ok. Oddio. Oddio, oh, si è Forse dovrei censurare quella parte. Um, that's not good. No, la parte del loading. Brutta cosa. Ma... Sì, forse sì, non è la parte del... Sì, ti prego. No, vabbè, sto qua un'altra ora. È entrato Dark! Chi Dark è? mi sa di uno di forte già con i simbolini messo così. È uno? È uno forte secondo me Dark. Franklin, ci è pure tornato Franklin. Franklin dai da GTA 5. Da GTA 5 Franklin. Che, che bello. Vabbia. No fra. Oh, oh. Mi sa che è crashata la lobby di nuovo. Perché se Dark non entra ci fa crashare a tutti. No, no, ma dai, Dark, io sto facendo un brutto gesto ora. Dark, vado, vado, vado. Dark, ti sto... io nel se ci fai quittare, vengo sotto casa tua. E eh, madonna porto la capra di Shonde <ride> Ships che ti faccio mangiare tu. Ah no, se n'è andato lui, meno male. Ah, dillo di no ne lasciatto del gioco. Bravo. No. Dai, entra! Cazzo di gioco di merda! Guarda, tanto io sto sì. mangiando, quindi sto sì. so bene. Sì. Oh! Perché sei bloccato? Oh uh oh! Perché sei bloccato? Uh oh oh! No, no, no! no. Sì, siamo crashati, pro! Ciao! Sì, dice? Sì, sì Sì Sì, sì. sì. Sì! Sì! Oh ah, sì. già! Ah, ah, so. so. ah, però l'ho ritrovata subito. Connessione all'ost persa, eh sì, tua sorella! Batista! E <ride> tu che piani? Io sento lei! Ah, sorry, scusa, scusa, mia colpa. Ora? Lolli, non lo fare. Mi senti, Fra? Sì. sì senti ti senti lag? No, non ti sento okay. lag. Lolli, è tanto bello perché? Mettete pronto. Quindi mi senti bene, però? Sì. Anche a te va scatti il tempo. No Inizio me... tra 45 secondi, 42. 40. Yeah. Si è bloccata 40 ora. 36. L'olikina è di mettere pronto. Voglio morire. si blocca oh uh oh fra eh. giuro che se qualcuno abbandona per qualcosa eh. giuro se qualcuno abbandona non va bene la linea mamma mia eh. se ci disconnettono è la fine del mondo Ah no, no, ok, ok, ok. È ah, fino. A... Finalmente Antonello! Antonello marino, Lono. Marinaro, che Marino dove è detto Marino Che cacchio ne sono? Non so pronunciare. Non so pronunciare i nomi. G, don't pronuncio the parole. Io non riesco a pronunciare i, i nomi, tu lo sai, sono tutti strani. Ah, eccoci! Hello! Hello my brother! In casa mia, ma vai da un'altra parte! Questo è il mio dio! No, non più! Non più il tuo ma anche mio! Uh, oh, quattro cotellini, un fucile, una piscina! E uno stesso. E il cassetto! Anche questo è mio. Perfetto, ora vuoi pulluttare tutto quello che tu vuoi, anche se non è tu Se per... puoi guardare dentro i cassetti aperti, cerca meglio. Stronzo. Brutto s. <ride> non so. Ora ti ammazzo. Dobbiamo ammazzare tu tu ah, ah, vuoi vedere? La roba di Tommy Jarvis. Brava, ma tu vuoi vedere ora che viene solo per me? Lui. Jason mo mm. viene solo per me, vuoi mm. vedere? Perché sto a fare la live. Eh, ma, Manco, ma secondo me Manco ci conosce Jason. Manco? Ti conosce? Lo so, però... comunque può, può succedere per coincidenza, eh. Oh, una cucinella! No? Cos? Cucinella! You dumb bitch! è un graffaccio! I'm fuck you! Che bella, bella la tua live, dammi! Che bella la tua live, dammi! Tra, ma perché... Ma perché... Ma... Perché, ma, ma no! Okay. Lug! No, il lag! No, ci no, sto mappando. Oddio, sì. Sto... No, si è no! bloccato tutto di nuovo. Si, siamo ricrasciati. Ah, ah, no! uh. Ah, no. Vabbè, no! ah, dai, ve la ricorderemo, starai. Dai, non Basta. Guarda Fra, dammi due secondi vengo di nuovo, ok? Guarda mi vuoi dici quello che vuoi alla live? Sì, sì, dico qualcosa. Un gioco di merda. Gioco di merda ma comunque perché la mia live è sempre indietro di tipo 10 secondi succede invece mi sto chiedendo perché nessuno si può entrare nella partita proprio con un posto joystick schifoso no no no Allora, andiamo. Frau. Ah, sì, ho oh, la ricerca spazio nella sessione in corso. Io vorrei vedere un bel connessione in corso in basso a destra. No, non ce lo vuoi fare vedere oggi. Sì, ricerca spazio nella sessione in corso. Attenti, attenzione. Ma quando mai? Dai, non mi trollare. Dai, dai, dai, dai, dai. dai. Dai. La partita ce l'avrebbe dovuto trovare a 9 secondi, siamo a 33 secondi Che bello, molto bello Sto per sbattere la testa contro il muro così tanto che, che, devo, che avrò un uh, tumore di... Eeeh, sì, mi a cavolato gioco un po una merdaccia no. allora il trucco sai qual è si sì. allontare e aspettare almeno due minuti no, secondo me pazienza. dobbiamo creare una partita pubblica secondo me dobbiamo creare una partita pubblica secondo me aspetta partita pubblica fammi vedere i giovani cosa fammi vedere i giovani i miei i tuoi i tuoi il mio cosa jason ah io non ci sono morris possiamo pre creare una partita pubblica aspetta c'è così proviamo almeno ancora qualche volta a provare a unirci se non la creiamo questa è l'ultima volta perché sennò non già io gli... la... dobbiamo essere... oh oh oh sì, si ce l'ha trovato yes show, let's go ok Ora dobbiamo vedere se.. Ora dobbiamo vedere se ci godette. Mi sta Let's go! Oh no! Si chiama uno che mette la musica. Sweat Warriors. Sia Warrior. Io. io non so perché ho la sensazione che Sweet Warriors e Dark siano due Cia. Non mi chiedere il motivo. Non perché alza Vini, ma perché. Dark me lo ricordavo. Mi sembrava che un cheater nel tempo. Aspetta, per fortuna che non c'è. Guarda, c'è. Se c'era la mm. di prima, va' balla. Secondo me, Se Dark non è Jason, quinta. Perché? Non lo so. Uh, ma sono tutti di livelli 1 con sweet qua livello 5 livello 1, 1 150 sweet warrior 150 dark 350 chi no ho, ho capito 3050 150 chi? Uh, sweet warrior sì. e dark ah quindi non devono essere loro perché se no siamo fottuti. Quindi spera che non sono loro e che sei tu o qualcos'altro. Io spero che... No, a me non mi interessa che siano loro, o meno di Basta che non siano dei e non ci facciano uscire dalla lobby. Dark, tu già prima ci hai fatto quasi quittare. Oh oh. E Dark già, è già... Dark è già cresciuto. No, io... Non ce la faccio più e io sto per screnare. Tururururururur! Se Dark non carica, crashiamo. Se Dark non carica, che se... Eh, eh. <ride> Dark è schifoso, <ride> una Dark, sei un figlio di puttana. Creiamo lontana. una partita. No, perché io ne voglio cercare, sicuramente se ne ce ne trova un'altra senza quel fallito di Dark. Vai, vai, vai, vai, vai, ma perché non mi ascolti? Sono io quello che sto facendo io, sono io. Perché ho subito hai ragione voglio solo... allora l'ultima volta se no poi entriamo in faccio anche una partita eh? stiamo siamo un pochino dando i numeri qua dentro allora Dark lo odio Dark è un bastardo Dark figlio di buttaca di buttaca oh <susurra> quando <susurra> Canta la oh, voce! Cantala oh, la questa voce! Cantala la questa voce! Dark! tua madre! Oh, oh, oh, oh, oh! Sempre per colpa sua crashiamo, eh! Chiaro, se non vedete giuro che do un pugno intenso sopra, li facciamo io passare a giocare nel D13, sto fallito! Secondo me dovremmo andare a su a nella, alla... Su non posso parlare ah? oggi. Non posso parlare oggi Sto adesso male Un minuto Che bello E la partita Eh eh Creo eh. la, la partita va Si sì, creo la partita Basta che Abbandona fa... Non va E lo connessione in corso Mi Perché con... un oh, no, okay. Perché connessione in corso? E lo? Che cazzo? Che si... Cosa è successo? Senti. Sì, ma cos'è successo? 999, 99, 802. Mamma mia! Fra, posso fare io la partita pubblica? Fra. Ma, ma siamo qua. Fra, aspetta. Se non entra nessuno. Fra ma perché io 800-969-9 ping. No, Mi senti? Ti ricordo che tu stai facendo la live. Sì, sì, ma ti ricordo che tu stai facendo la live e quindi ti lavo un po'. Sì, ma, ma così tanto? Eh? Fra io... io levo. Parla tu la partita Sì, eh, poi perché mi sta ah, laggando parla... Tu la partita Allora Sì, ma poi perché mi sta laggando Parla tu, parla tu Perché sì. il mio livello è zero? Lo ah, vedo Oh, cazzo È un bug, non ti preoccupare Aspetta, fammi fare di nuovo il Anzi, gioco Anzi, diciamo che interrompe un attimo la live Hai per via il gioco Perché No, no, ho messo un right un attimo. Io posso, no, te e proprio il gioco. E io lo sto riavviando, infatti. Okay. Speriamo che sta roba ci fa... 21 minuti. 21 minuti e non abbiamo fatto mezza partita. Che bello. Mm. Che bellissimo, è bellissimo, Fra. Riavvia io posso, io te riavviare il gioco. Uh, Aspetta un attimo perché la live si deve riprendere che è un pochino laggata, cioè Adio. Fammi andare su Steam, fammi andare su Fire. Ok. Speriamo che questa volta speriamo che questa volta non non mi va male. Stanno già droppando i frame eh. sulla live, stanno già eh. droppando i frame sulla live eh. No, eh. non lo fare Non lo fare Intanto fai la partita pubblica e invitami Ok, ok, non, non sta laggando ci scommetti che trovo una partita pubblica adesso, ci scommetti che trovo una partita pubblica Sì Guarda, eh, guarda Ecco, è già arrivato Vediamo, eh livello 26 ok era un bug per fortuna se no morivo no non me trovato però no, aspettami un attimo sto trovando la partita sto mettendo la partita pubblica sto creando la stai creando si sì. farei ecco. avviata la live io l'ho già avviata ah eh sì, aspetta mm. devo levare, devo levare il coso Uh, ecco, addol. Fra, ma io ti ho invitato. Sì, ora sto entrando, aspetta che devo dire mi si sta annullando la, la, la ricerca della partita. Uh, metto PyDorst... No, PyDorst però è brutto. Hai fatto una partita pubblica, vero? Però? Sì, sì. Te lo rinvio. Ok, sto entrando. No, non voglio terminare sta sessione. Io dà ben... No, no, no, no, ci sono. Ma dove stanno tutti? Non so stanno vendo. Sta. Stanno... Io beh adesso non. vedo la live. Non vedi la live. Ma ce l'hai ben no, right back. Un attimo, perché non va oggi? No, eh? la live sta crashando! So che mi sta crashando la oh. live! Ok, raga, allora leviamo la live e mettiamo, facciamo la registrazione perché abbiamo capito... capito sto, laggando. Io sto, laggando sto laggando io, fra, perché la registrazione... Ok, raga, vi Cioè intanto stiamo facendo un altro video. video Sì il video perché Capito Spero che non lagga il video eh. per... eh. Perché io il video non so se trovo la partita pubblica Se Tra... la trovo ti invito no. eh. Mi sta anche la No ma secondo me sti gioiosi non si possono giocare perché, cioè, io ho un PC buono, sì, no? Però il problema è il gioco che è troppo pesante per fare Beh. sia il video che, capito? Boh, voglio vedere se sta andando. Boh, sì, sì. vediamola alla Intanto fine. Fare una partita io sto creando una partita pubblica. Ah, ho trovato un altro, vieni No, io ho appena messo la partita pubblica Shift tab Ma stai facendo video live? Registrazione Il mio video. Eh, perché la live l'ho dovuta finire perché mi, mi, mi teneva troppo, capito? oh oh perché sto no c'è il bug di nuovo dell'ex pisto zero eh fra c'è il bug dell'ex pisto zero ma ci cosa, cosa sta succedendo oggi fra ma so... ce la facevamo ieri no ecco capitato sto qua capitato. oh no fra? Sì. Fra? Fatal error? Fatal error fra? Eh. Oh oh, non è buono questo? Mi è crashato tutto, bellissimo, ah. be mi ride back, bellissimo No, ma è già successo molte volte a me, già. Fra... è già successo molte volte a me, non ti preoccupare Lo so, è che mi dà fastidio ma non, ma non ho capito se stai stanno... la fra, veloce, veloce! Veloce, veloce, veloce! Comunque mi, mi eh, serve te. È entrato uno. Sono entrati tutti. Sì, no, fra... Ha quittato questo qua Ha quittato, ha quittato Please wait Fra ecco fra, fra Fra Fra, mi sta loading Sto loading ehm. Lo schermo del loading Lo sai che fa schifo Il, il mio VC, penso Non lo so cosa mi fa schifo E cosa non mi fa schifo Oddio, non dovrei far vedere queste immagini del gioco Mi sta strappando gli occhi Ma che me ne frega dai dai ti sta ancora caricando lo loading no sta connessione in corso ora mi sta connettendo da te sì, Poco ah. due! puoi avviare il video geon fuel Gio'n fuel oh metti metti mi ti pre preparato oggi, ho oh, fuel. Hai avviato il video? Sì, è uh, già avviato. Ok. E quando lo pubblichi? Uh... Allora, visto che penso che lo pubblico dopo che abbiamo fatto. Ah. Perché sono veloce, perché tu io... Devo fare due o tre partite. Cosa? Ah, allora allora si sì. premesso se crashiamo la live al la rifacciamo un altro giorno io lo te lo dico ok fatto la registrazione no, per... vai, parti, parti, parti, parti. no ma poi lo sai perché mm. Perché poi no? Oh, sono entrati tutti, sono entrati tutti. Oh, non c'è nessuno oh, che ha crashato, vero? Oh, non crasharmi non ci deve crashare del gioco ora. È, è Gfuel, è John Gfuel. John Gfuel. Oh, allora. e Io faccio 80 di ping. Tu fai io 5, 5, 5, oddio spero che spero che ben. non muoio boh io sto ad Ci una casa io sto a una casa vicino a pat tipo non riesco a leggere tutto c'è jason c'è jason c'è jason. Jason. jason ma che bello ma che bello venga a salvare aiuto oh no oh no jason Butterfucker! jason i fuck ti ammazzo jason no jason no cattivo jason jason non Gesù! Questo lo basterà con me, ce cioè lo perché se lo metti lo farò guardare. Gesù! Gesù! Gesù! Gesù! Arma, non c'è nessun'arma, non c'è niente qua dentro arriva, arriva, arriva, arriva, arriva. oh mio dio ah, oh. Jason, jason, oh. jason jason jason jason jason k vieni fuori uh. so, dove no! andiamo fra fra fra, dove andiamo? Questo bravo questo, questo è bravo Mi metto quattro No! Dio no. fra fra? fra? no scorfa tua aia scusami no, no perché? è eh, ho la pepsicola era uno che un un vuoi rientrare vuoi no. no. rie no. rientrare fra? No, no, no, no, no. questi li devo mutare che poi erano un po' di coglione fra mm. vuoi mutare vuoi venire dentro di nuovo oppure no andiamo via andiamo via da qua Vediamo ok ok perché Gesù ne qua aia e Fravo perché scorri? Devi la X non esiste. Joyce più. Il mm. Boh. Mm. No, io sono Fra. Boh! Proviamo a non incontro acceso. No, io direi di no. direi di andare alle cro alla croce. Ah, c'è, cioè, aspetta, lascia, lascia, c'è un lascia qua. Prendilo. Non Pre prendi in caso. Sto andando qua alle croci per vedere se ha lasciato qualcosa. Comunque, ah, odio questa, Questa queste case così le odio, okay. perché sono sempre aperte da qualche parte, tipo. Eh, vabbè. Oh, fraccia la benzina! Benzina. Vabbè, senti, la, la molla qua, vabbè, potellino svizzero. Dovrebbe prendere la benzina. Prendila, poi a reddito e io l'ho presa la benzina Ma è prendi la... lascia no? lascia prendila no io la mazza, va benissimo la mazza io ho la benzina la questa macchina mettiamo vediamo se ha due mangio? posti allora c'è già la batteria benissimo andiamo a subito a cercare Chiaro, intanto ti metti la benzina ok oh, ok nessuna trappola allora. io penso che non devo andare su a giocare va bene? oh no! no non c'è Jason, stai tranquillo ricordi la, la musica di Jason è forte e è, è ripetitiva queste sono le musiche normali del gioco io posso intervenire ad ascoltare tutte le musiche dei Jason per capire quando c'è okay. Jason va bene? ok? oh oh, hanno avviato la macchina vedi che to put that on right? Fatto, vieni. Fra dove sei? Dove? Vabbè, voglio avere l'altra macchina, non questa. Abbiamo noi questa, l'altra lasciamo di andare. E fra, però, abbiamo bisogno delle chiavi. potrebbero averle una di quelle, tanto se le, se le hanno loro, le droppano in, me, in mezzo alla mappa. In teoria, da qualche parte. Perché mica se le portano con sé. Ma cos'è questa un musica un po'. Ora oh, c'è gente. Questa è la, la porta non è chiusa. L'ho chiusa, però c'è quella là di dietro, e anche aperto. Quella di dietro, fra c'è un fucile. Aspetta, lo vedi, il fucile. eccolo. Vedi, lo prendilo tu. Io ho la viro. Ma dov'era? Tieni non lo È posso troppare tieni premuto Z Tieni allora, Tanto no, io no, la vira mi... di, di di capisci cosa si sì. uh, allora le... io dove le chiavi Allora le chiavi sono per forza nelle cave giù Quindi dobbiamo riuscire nelle a delle case forza. giù Eh già caro Hai eh la eh pappa già. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Ma questa mappa la ricordo memoria che mi so anche dove il gabinetto. Del gabinetto io avevo trovato le chiavi, non allora, solo.. Non andrei in, que in quelle case dove ci sono di quei giocatori perché ho visto gli edo. Dove? No, non l'ho visto di persona ma l'ho visto in nella città. Quale anima, giocatore? ha il, il simbolo rosso. Ah, eccolo allora, Fra vicino le. Fra vicino. Tu lo senti? mi ti farò saperlo... No, perché chissà perché cazzo prima continuavi, cioè continuavamo tutti e due a non trovare una lobby e in più a crashare. Forse avere la live che sto facendo. Boh. La live è più pesante, la live è più pesante lo so. Te Vabbè, ora con... stiamo facendo la registrazione, quindi Siamo esatto. a posto. Spero di essere Jason così voglio vedere, voglio vedere tu come giochi da animatore e dopo è quando ti ammazzo se ti ammazzo bene. anche se qua dentro ci ha stata vista voglio vedere se oh no, no non ha aperto per un oh, cazzo ah. ecco questa è migliore della lascia sì. il <ride> fusibile oh. ecco tienilo questo io Va vi lo spazio per le chiavi Ma perché? Andiamo. No! Ma perché mi Fra, dammi un attimo. E tranquilli. Non correre però. Ci provo. Sì. No chiavi. Nulla. Sì. Nulla. La prossima casa, vai. Pozza. Potrebbero averceli anche con i giocatori là, eh? Questa è la, chiave, è la casa di Tommy Jarvis, senti che qua non è entrato nessuno. Sì, sicuro. fare il bastardo. No, è entrato per l'altra mano. chiamato. Voglio far i per... Allora, adesso vedi che sono scappati quelli... ...la. Ti chiamo Tommy Jarvis, uno di loro tornerà in vita. Vedi che sono scappati. Qualcuno a Camp Crystal Lake. Bring a gun. Oh, Dio, aiutami. Jason è real! Por favor, Oh god, he's killing us! Oh oh ma qua sembra tutto luttato. No, no, non è che c'è. Oddio! Hai ragione, non c'è nulla. Vabbè, io lo prendo le mucchi tocchi, tanto. Bisogna ripensare. Mm, come potremmo fare? Mm, ho un'idea. Andiamo a cercare. E dove oh, andiamo è, è tornato uno di quelli fuggiti? No, è tornato uno di quelli morti. Fra ha ucciso l'host. No. Oh oh. Minchia. Bravo. Boa ci fa levare la partita. Spero non qui lost. Siamo a via Allora. Potrebbe... Forse sta nella casa grande secondo te le chiavi? Oh, ho già luccata. Vabbè, vero è normale, la casa grande è dove quasi tutti iniziano. <ride> Ma cos'era? No, non c'è. Qua cosa c'è? no vabbè. Allora. No, le ma che cacchio? Ma stai sei posto sopra? Sì, aspetta. questa casa l'hai lupata tu prima, sì, la sei sì. Dove la? La trave è arrivata qua. La trave è arrivata oh, no! no! via via via via via via via via via via qua. No! La via via via via La trave è arrivata e sono dentro a cavi gli altri. Oh mio Dio. E chiavi. Ehi, Ok, andiamo, scappatiamo. C'è, sono morto, scappato. Oh mio oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh, Dio. Oh mio Dio, fra, è vabbè! Fra. Tre, fuori, quattro, due, tre. Dai, sono brutto, stupido. No, fra fra vai accendere la macchina lo distrago. ma dov'è la macchina io non posso oh, vedere la verità secondo me sta andando per bene mi ricordo che è accesa è accesa fra mi oh, ricordo fra Aspetta, io non so guidare Guida, comunque, ce la pezzata. No. no. No. No. Perché? Ti ho detto che Perché faccio che... sì. Non volevo. Ah, tu smorzi, ma... No, no. Vabbè, no. Ah. Ah. Ah. Ma come già ci fa qualcosa? Vabbè. Aia. Ah... Hai visto che cosa eh, è successo? Cosa? Sì. Scusa. Scusami fra. Ma va, ma che è un gioco fra... Ha fatto ridere però. Cioè mi, mi è malapena toccato. ha malapena toccato per il gioco da uccidere. Io giuro, fra io giuro la prossima volta che tu mi dai le chiavi, io le lascio là, non voglio proprio guidare. Io non ho la potente. io. tu sei guidare meglio di me. Tu sai guidare meglio di me. Ah, Tommy Joris scappa, avanti, solo si scappa. Avanti, Tommy Joris, scappa vi, Tommy Joris. Tommy Joris, scappa. Tommy scappa faccio alla eh. Samara che entra nel televisore. Ah, dice che c'è ancora gente, però no, non la vedo. No, è finito, è finito. Era lui, allora no, che... perché sono fuggito, oh, non vedi che c'è un po' piano. Ah, altre, ah eh sì. Sì, è un po' tipo un a trick, un po' un tranelletto. Sono contento che Lost non abbia Eh, non è un bambino, diciamo. Stupido. Time to come home Comunque chi era Lost? <ride> Quello che si chiama Cleric Kiochua. Labyrinth out! LOL ah, Hai fatto 1.800 punti Io zero perché ti ho investito Oggi, Però giustamente È vero che ti investi Cioè se, se investi ti leva di più mm. Cos'è? Dammi un secondo, fra Ma Cos'è? Cos'è? tanto metti pronto però Madonna Fra voglio essere cattivo cattivo Fra ok allora prego non mettete ancora che basta bravo rifugio di casuale casuale Final non so che c'è no perché apathanak piccolo? Cosa c'è in stamata? Sì, Cosa? Allora yeee yeah. Sì, per te dopo Saveri Jason, qual è il migliore Jason? In parte 8 Fammi vedere Parte 3 Parte 8 e eh, perché? Boh, mi piace la cosa? Justi. Aspetta che devo mutare quelli che sono entrati. È tornato Yuki comunque. Che è Yuki? Non mi ricordo. l'aveva beccato l'altra volta. Quello? Che avevamo beccato l'altra volta. Minchia, se quella di matematica non metti più colti. Porca di quella basta. Non partiamo di scuola perché sono ti abbassano. Damale dovevi che aiuta a me. se i nostri professori guardano la live e sentiamo che.. Oh, se rientra Yuki che ci fa avviare il tempo, giuro che vado a in facciamo. Fra, immaginati che le prof.. Una delle mie prof. ha visto io. Il... Madonna santa Yuki, Madonna Santa Santa. Fra, immaginati bambini. che una delle prof. Eh. ha visto il mio video. Oh cari. Eh. Eh. Sono fottuto in quel caso. Probabile. No, ma sì, cioè, no, cioè, sì. Dopo che lo dice la mia classe che faccio questi tipo di video, eeeh. lo fa. No, ovvio che cazzo Andiamo dirglielo, fai bene. Se no, io mi allora. rovinerei. Rovinerebbero tutto. Quanto diciamo, tutta la sì. mia carriera. Asperi. Fuck, Mac, nah, mandai dai. Sempre sta ha ah, una mania per sta patata, la su che sto a fa' sta roba, non di quel po' fa' niente. Che bello il purple, il purple Jason e te verbe slaughter Slauder fra. E proprio da lì. Quello no, là il te verbe Hight Slaughter. Fra quello oh, là no, il scusa un attimo. Usare la skin di retro Jason parte 3 per da sfigato, fammelo dire. Bro. Comunque poi fra la cosa te man Ti behind the slaughter. Tu lo ah. conosci? Ti man behind the slaughter, FNAF! No. Purple guy! Purple guy! Oh, sì, sì. Ah, lui, sì, sì! sì. Eh, ti man behind the slaughter. Eh. L'uomo dietro tutti gli omicidi. Uh. <gasps> Fucile! Uh, nella casa grande, no. fucile. Il fucile nella casa grande è quasi 100% assicurato. Ti dico solo questo. E poi c'è anche una flare gun, se la vuoi. Ta, sai quella casa dove siamo andati prima per cercare le chiavi che era appena era piena di cassetti, no? Eh. Li ho aperti tutti, per adesso ho solo trovato un eh, cos'era? un vuol kiton no qua vabbè hai troppo qualcosa e dei petardi basta non okay, dice no dai troppo lo spray un disco non sono stamat brava perché questo qua sta parlando perché mutalo vai su silenzio giocatori, lo muti ma un file per un macchino no, no è, è che è che allerta Jason perché okay? no e perché ha letto da Jason, lo sente, no? Okay. Dai, io non lo sento, lo sento pure tu, si arriva Jason. Di cazzo. Io ho il tentotopacci. Se pure sì, è in le voglio dire cinese giapponese poree, insomma. Ah! Vesc che è la casa Mario, ves che la casa Mario la casa Mari. <ride> che cazzo sta dicendo? <ride> Ma che adesso cosa ah! mangia di ma cos'è questa La battuta di Sasha quella volta... Oh! Oh! Oh no! Jason! Jason! Jason! Jason! Aiuto! Buono e brutto stu! Jason! Jason, you motherfucker! Jason! Help! Non devo fare che ti sento. Strano. Shit! Shit! Sei morto! No! Ha facciato però... Yuki, che carino! Fravi serve aiuto! Ah, oh, fa! Eh, sto lotta! Dai, Shir! E dai, fake! Sto arrivando, dai! Dammi un attimo! Give me a second! Dai, dai, dai! Non mi sente nessuno è qui. Nessuno è qui. Arrivo! Ah qua c'è il qua c'è il. Oh shit! Dead body. Eh è uscito il body, va! Dove da stai? Dalla casa grande. Uh, io stavo proprio vicino alla casa grande. Ora sono andato.. Io sono andato in una casa vicino a quella casa grande. Sì, sono qua, sono qua. Ah, ciao. Oh oh. Ma pacchetto. perché sta musica per Jason? Perché? Mi sembra la musichetta di Super Mario. Jason! Jason! No! Jason, va culo. <ride> Jason, aiuto a qualcuno! Jason, aiuta! Jason you gonna die Jason Oh babe Ho no! oh, una mira di merda Ho oh, una mira di merda Ho oh, una mira schifosa Jason Jason you motherfucker ah. Jason Jason Jason eh! Jason Jason ah! oh, che insieme. ma che bello vi oh, ha ammazzato un abbraccetto fatti dare un abbraccio vabbè. nella vita reale non è che ti pugno da, non, non è oh. che ti ammazzo è solo un abbraccio oh lui è vicino pensa, pensa se lui, uno non viene mai abbracciato c'è cioè lui si può no però no è la merda ahia la mia Hai ah. la merda <ride> Fra, no, ma questo qua tu lo sai che, che questi qua così <susurra> Aia per <susurra> me Tu lo sai che questi qua <susurra> così sono forti A me fa cagare Si sì, però sono forti fra Io sai che sono più forti da Jason che da animatore Tu lo sai No god eh, oh, oh. Cosa è buono, è che un l'animatore di vabbè Si sì, è il mio corpo. Sono Gianni, quello che <ride> è. Il gesù se n'è proprio andato. Guarda, l'obiettivo era solo noi due. Gli altri, no, gli altri li lascio stare. Ah no, never mind. Ah No, è l'oste, è Lascialo in pace! Il dabbè Spero che non puoi piccare! Dai, corri, corri, brava, brava! Sì! Brava! Brava! Ora vattene! La porta non è chiusa! non mi piace che cazzo ah. non sta <sussurra> Fatelo dire, stai ho capito che ho sta sta sta sta sta sta sta sta sta sta sta sta sta Vai, chiudi la porta. Perché fa... Chiudi la porta! Si, si. Trava, tu vedi anche tu la porta con il bastone glitchato? No. Lo vedo... Cioè, lo vede inclinato. Tipo. Ah, vedi tipo la porta e solo col bastone. Vedi la porta aperta ma il bastone è abbassato? No, io vedo tipo la porta chiusa. Però il bastone è leggermente inclinato. Ma chi stai guardando tu? Quella là è Lost. L'eriter? Lost. L'eriter. Sì, però lei sta per morire perché Jason e sono letteralmente fuori. Invece queste due stanno lì riparando l'auto. Che, ah, parlano, altro, che, che parlano pure russiani tipo penso non russo che russiani russo la germoglia di tutti right? no, è dai dai sei già invece vabbè ma già se non l'ha ancora preso questo se ne è proprio andato No, è andato da Tommy Jarvis invece. Mica Tommy Larga. No, Tommy Jarvis tu c'è lui. Oh. Eh dietro perché ho sentito che sfondava la porta. Te mm. lo vedo io dietro. Yeah, eh, aspetta, ah, sta buona. questa qua, sta da queste due. Guardalo là. No, guardalo là. Sì. Hey. Sta eh, da queste muoio. due. Cucci, cucci. Guarda, vai a vedere Tommy <ride> Jarvis. Fuggi tu. Ecco, sono spiccato tutta la casa. No, ora hosta canta, dietro non me per due ore. Dai, tu andepi. cui? non ci vuole tanto. Vai, dopo a me non so come cosa Oh oh. Ost va te del ost. Ost te del della casa. Ma Oh, i potosi morti, mai. Oh mio Dio. No. Yeah. sto dire che con per i ma che non è facile. E vai a spiegare Vai, se vai, ci mando per i macette, ci Ci va se ne va così. a batteria ci <coughs> dove Dov'è Jason? That. Madonna, è brutto questo, Jason che non puoi sentire la musichetta, perché è talmente bassa. Invece eh. ad esempio con Savini Jason, parte 8, parte 6, parte 3, parte 8. Oh, eccolo, no, oh. st sta da ragazza dello, qua. Oh, oh, oh, oh. Eh, eh, eh, oh, oh. Vai Jason, veloce, corri, Stupido è inutile che gli lanci i coltellini, te le schiva, riprendete non fugge io non le posso vedere queste cose ora ammazzi per oh, favore vabbè sì, oh, le... non, faccio vabbè, non, come... non faccio vedere come, non facciamo vedere come la l'ammazza ma fai a vedere scusa va bene che... ma quanti, guarda ad esempio Fabi J che portava venerdì 3 ci faccia vedere quando ammazzava? Sì però Perché non è un gioco finito basta che si nella descrizione eeeh è... fake vlog una roba del genere dai no! Certo no non lascia i tuoi i tuoi i tuoi i tuoi i tuoi i tuoi i tuoi i tuoi i tuoi i tuoi i è, sì. eh? fra... ora... no. eh. è i eh. Uh, io li edito con Filmora e quindi c'è una striscia con scritto Filmora sopra. E eh, vabbè. L'host è un bambino di merda. Sei un bambino di merda, Lost. vai ti invito qua entro. Madonna, ost Ma puoi essere così bambino, ti ha ammazzato. Ti metti a piangere, dai, ma manco io da bambino facevo così. Se piangevo mi mica quittavo, ma sono stupido. E quello non è la Vabbè comunque. Vabbè comunque vabbè Fammi vedere se no, stiamo ce l'ha trovata Ce l'ha trovata Io volevo vedere se stavamo registrando ancora però Spero di sì, sì Perché io non riesco a vedere se sì o no Sì sta ancora registrando che bello Non è che il mio computer fa il lo stupido la... Lo stronco e me la disattiva Scusa un attimo eh, sono qua Aspetta, aspetta, aspetta un attimo, arrivo qui, okay. sono qua in lobby Aspetta, eh Hello, guys Eh, ma dai Buttiamo il ger te. Ah, ok Bluetooth buttiamo... No, Bluetooth lo leviamo perché mi sembra... Ma poi è più sa... Hunting the gl, -gl, -gl, -gl su Ti prego, sedia sono, ecco Ok, appena iniziata la partita ci sei. Ah eh, io sono sempre stato qua, solo ho solo parlato con una persona. Au. Allora ancora sto pacarac piccolo! Madonna, oh! Ce l'hanno questo pacarac Piccolo Pacanak! Pacanak! Pacanak! Piacer vi piaceranno Chi sarà acceso questa volta? Spero lo io! Di -di. secondo me è blu..to.. blu..to.. Bluetooth blu..to.. blu..to.. bluto. bluto. E per, ecco che cosa ti fa pensare? No, è stickman, è stickman ah dai, anche lui però ha.. solo di a... merda ma dai Brava, posso giurare, ogni, ognuno che ha questa skin ha il Jason di questo colore. Oh, ciao, Fra. Io vado in questo caso. Aspetta che sto mutando tutti. Perché muti tutti? Perché non li voglio sentire. Eh, ma possono essere anche useful, diciamo. Che? No, ma era di livello 1, 5, 38. Ah, gas, già il gas ho trovato, wow grande ascoltami io, uno di due deve essere almeno jason va bene? uno dei due? e anch'io cioè, almeno io o io io, te, io e te tutti e due dobbiamo almeno fare jason in, in video tu l'hai fatto prima no, in non video no senza video l'hai fatto scusami eh? e io non l'ho ancora fatto oggi lo sono stato ma stamattina no scusami ieri lo sono stato oggi fra dove stai? La te la dà senza di me, capito? C'è Jason, c'è Jason vicino a noi, piedi? Beh, io che entriamo in casa? Ma Jason è qua. Guardano, i Jason più brutti. Ma schifo sta skin di merda, Jason! Ma va, ma, ma, ma, ma, ma Oddio, ma ti ha preso? No, però fa cagare questa schifo. Chiudi le porte, chiudi le porte, chiudi le porte. Non le hai chiuse tu? -no! Tu hai chiuso ah! Perché non hai chiuso niente? Perché sono entrato è dalla è finestra Cesot e qua Io ho chiuso le porte con Gesso dentro Che oh, bello oh, Fra io ho chiuso le porte con Gesso dentro LOL uh -huh. ah! Ti vedi che questa è aperta e aperta, ok. Devo chiudere. Non chiudere! Ok, no! è... Ah, stai chiudendo È per la sesta volta. Allora. Ah, no. il flare gun, una flare gun. Ah. Un'altra flare gun. Il gas. tra lo prende il gas. Io? Ah, aspetta. Lo prendo ah! io tu? No, io, io, io. Tutto... <ride> Mi sono dimenticato che non ti... <ride> Puoi sentire. Eh, io dopo levo però, non te lo faccio oh. apposta. So, posso picchiare Gesù con la benzina, porca, in quella puttana. Chi no. la porta poi? no, no, non lo puoi picchiare sarebbe bellissimo da del la madonna in quanti staccato di merda appena viene What's up? appena viene Jason mamma mia anche noi un per ferferrote per casualità ok, devo buttare tutti dopo ho capito mm. Eh. Ma parlo adesso, vai su silenzio giocatori, non fa tutti. Ma poi fra, guarda, c'è la. C'è l'età. Lettera... Ah, okay. Se c'è l'età. Lettera... No, Aprenda va, va, la batteria. Va, batteria. Va. Eh, eh, vado a prenderla. Valla, valla vai, vai, vai, vai. Mi cerco di chiavi. Appena se voglio. Se questo è la trappola. Oh, beh, se la gesso sta là. non oh, vai, vado a prenderlo. Dai, dammi le chiavi, per favore. No. Le, le, le, le, le chiavi. No. Dai, dai, dai. dai, dai. Oh, Eccola, trap. La... Presa. Hai preso la batteria? Sì. La macchina è qua. Le chiavi, trap. Le chiavi sono laggiù, nelle case... nella casa laggiù. Vado a prenderle. Aspetta qua. Tu vai vuoi... mettere la batteria. Ok. mettere la batteria che se scappiamo vado Fra c'è c'è Jason Non me ne frega nulla no. no, dobbiamo sopra... dobbiamo riuscire a scappare oggi Ok va a te Jason corri Jason via Jason via Jason Te la vai vai nella macchina sua vai, eh you. Aspetta devo non la pappa Fra ma io non, non voglio stare qua Io è qua da me Jason è qua da me ma Jason è stupido Vabbè, io la faccio qua la, la cosa. Ah, no, no, giusto ne qua, giusto è qua da me. Quindi ah fra, ci fatto. serve il gas, ci serve il gas, la batteria. C'è già mio. la batteria. Allora aspetta, allora aspetta qua, io ho il gas. Eh. Aspettami un attimo, vado a prendere la flare gun. Che mm -hmm. se. Che se mica viene Jason la posso sperare Tu attentola. <clears throat> C'è Jason? No, però ho sbagliato. Ho perso oh. il tasto. Fa, ah, lascio qua il fusibile. Ma un secondo. hai no, fatto la... no. il gas? Se non si fatto, si, si, si, l'ho messo. L'ho messo. E ora è del telefono, lo lascio qua. So se qualcuno se lo vuole, se lo piglia, e eh, ma la, la macchina. però le chiavi, hai le chiavi? Si. Sì. It vai vai vai! Uh. Ma mi sono dalla macchina da quattro e mi sono andato a prendere gli altri! Oddio! Eh si sì, va! Oddio! Sal salite! Se questa... Oddio! Jason, GO the fuck away! No, bro, please! To... To... To... Fra, dobbiamo fredderlo fredderlo Mira, Cosa Hello, guys! Wait, wait for me! Oh uh oh. Fra, fra... <laughs> Jason! Ne sidio per te. Sì, è piena, fra.. però... Mi ha chiamato a Tommy, che riparezca a Tommy e lo matáis. Jason sta qua, non pui sausage, no. ¡No! Jason, you dumb bitch! You dumb bitch! You bitch, Jason! Ora che me fico, sono molto guapas. Se se c'è sotto dietro ora. C'è Fabio! Picasso! Sì, SI Yes! Sì, ci l'abbiamo fatta! Oh mio Dio! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta. Quattro fa... le portato. Sono un eroe. Eroe! Eroe! Però abbiamo allora, lasciato l'ho fatto per scappare. Abbiamo lasciato tre persone però non fa niente. Sì, ma hai visto che strada faccio per scappare? Sì. No, <ride> non me lo può credere, sono a te. Ma... Ma non, non è entrato secondo me. Ma con te. Ma sei te, non va. so. Ma non lo Ma, ma eh, sì, non lo la... Huh. Thank God, it fit. ma sta non aveva già la batteria ah guarda sta andando da... la mamma di jason cosa sta fa? Ma, ma hanno già preso il vestito eh lo so ma lei non lo sapeva eh ma ora ha avvertito no Dai. Aspetta, gli hanno levato la maschera? No. E quanto gli serve per levargli la maschera? Puoi vedere che volo uccidono questo? Io dopo questa partita ne faccio ancora una, poi vado. Poi magari un altro video lo rifacciamo domani. Ok. Non me agosto, non può essere! I'll ser. tell you! I'll uh, me, me. Kill you! Vamos, vamos, vamos a por. Vamos a por no, non tengo nada, dame il machete! mi machete! Si, sí, però, vuoi che ti resta no, le hemos quitado la macchera, le hemos quitado la macchera! Sí, dame il sí, machete! La ha il ha tengo, tengo, tengo pinzo! te ah, ne s'attaccata lo capisco abbastanza Fra ma che cosa sta succedendo ora? Ah. Stanno dicendo uno gli sta dicendo dammi il macete dammi il macete io non avevo capito aveva detto che qua c'è un altro macete infatti no si sì. invece c'è un'altra con il vestito rosa che sta piano piano oh. andando da qualche parte non lo so no il macete purtroppo è inutile ancora <ride> <Il terreno, ride> queste no? Ma non lo può fare, fare ora, fallo ora Il macete ricordati è l'arma più scarsa di questo gioco Ma scusami ma non ha ah, neanche ne il... Unico, fra non hanno neanche ne ne ne la maglia. Eh, è, ne so, è morta so, quella con la adesso. Lui ha dato giustamente la botta col macete però visto che il macete è un'arma di merda C'è una che sta provando a scappare senza la macchina. No, sto aspettando la polizia. Ah. Oh. Però scusami, con il bacete aveva no, funzionato. Funzionava pure con il bacete. Funzionava? Hai detto bene. Oh, In che senso? No. Cioè, ora non funziona più con il eh, bacete. Paschito, Ma non anche dimmi. allora faceva allora schifo. Io pensavo che si doveva usare per forza il bacete per ucciderlo. Ah, è la fine per lei. Come fa a correre così veloce anche se è ferita? Sì, Beh. È no, si è curata. No, prima stava correndo un sacco, vado eh, a... Sera... Un un un Lori, portala in saldo. Una cucinella. Guarda cosa facciamo. Dai, eh, prendi un po' di... no, no, non no, prendi in mano, eh, no, no, no, no, che che eh, no, no, no, no, no, no, non no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, L'unica che sta soffrendo è questa qua della casa che sta provando a scappare. Dov'è? Que quella là tipo... Ma, qua, ma quella fra ti ricordi di oggi con sette coltellini che ti ha piccato? Eh. Sì. Era pure un altro. Sì, lo so. Spero vedo bene. Come si chiamava? Non mi ricordo Vabbè, basta che non viene di nuovo e siamo a posto comunque. E appena la vediamo, tanto ce l'ho anche se non mi ricordo, non appena la vedo mi ricordo subito che è lei. Ok, lui. Ma io è l'altro campione No, ma lei però... è proprio possibile Impossibile. Basta casa e metà distrutta, stanno facendo il giro secondo do. sta so proprio, è a mazza ma metti le trappole Jason! Magari le ha finite. Ma dove le ha finite? Eh guarda ne ha solo 5. Allora... Sì. Sai quante Sai che ci sono Jason che ha solo tre trappole. Ad esempio il parte 4. E quello esempio, là che ha lui. E quello là che ha lui quante trappole ha? <ride> Quella è la parte 3. Eh, la parte 3 è quella. No, Quattro. era... Questa. E la parte 3 o 5. Questa è parte 3. E quanto ha di trappole? 5. Ma quanti spray ha questo? Ora viene la polizia, ci sono quasi. Scusate fra sono qua eh. Oh, e cosa è successo al tuo microfono? Fra? Fra mm. ci sono fra scusami. Cosà? No, oh, ok, okay stiamo ah, oh, Due mancano due finalmente. Questa qua probabilmente scapperà, invece questa non so. Ah, allora sta qua, allora, sta, allora. Chi muore secondo te? Chi muore? Si oh. Muore, si muore, che muore. Secondo me quella è, è la fai... quella là che è la quella là con la cosa rosa, secondo me. Sticchia, ma ma, sei... ma che stupido! No, sto uccidendo troppo. Stupido. Ma hai visto? Era ferita, si stava curando e un po'. fatto andato indietro pensando che la picchiasse. Ma Bro. perché sei così stupido? No? Eh sì, bravo. Sai solo assassinare. Stupido che non sei altro. Capo di merda, impara a giocare. Oh, no, no, ha sbagliato te. la strada. Oh oh oh oh ma ho ucciso quella con la rosa con il coso sì, rosa ma, ma sto qua l'ho già visto questo è già uno che fa la oh. Sai perché? Questo perché? sa solo accettare non sa prendere non vedo che c'è scritto premere il tasto destro per afferrare perché stavo sì, allora vedere una cosa ma non lo dico perché sento che tutto è scusami voglio una cioè ha sbagliato la no. Aspetta un attimo, eh, sono sempre qua io. Bro. Ma non vincerà mai così. <susurra> Ci sono ecco. tra comunque come si fa il glitch nel come, fa... fi... si... come si fa come si fa i glitch nella <ride> cosa qua vedi che, che no, va presto è... e come si fa eh, non lo so. No. Però hai visto Passo, che gli ha levato il braccio? Yes, ti giuro che non mi suonavo quando io ho con il mio ma con una frase non solo, ma esatto. Io ho buttato un io credevo che con il suo me si poteva andare. Mamma mia, Io Ora fammi levare un attimo, tutti vale? fammi buttare tutti quanti un attimo. Incredibile. Come fammi buttare un attimo tutti si sì, butta tutti si sì, passano sì, si mangiavoli sì, di merda però ritor devo ritornare fare alla sala di attesa per farlo Gesù. gesa di sos Gesù di sped poi fra Uh, ok, votiamo tutti ah. Allora, mettete tutti pronti Perché sono vi ammazzo la mamma <ride> Mettete Tutti Ora pronti. Oh, vi ammazzo la, la, la, la, la, la brutta La brutta cosa, la mamma Giorgio è il cicerote. Cerdote Giorgio è il cerdote Giorgia il zendrone. E vabbè, ora tutti mettono non pronto. E vabbè, e vabbè. E fra. Oh no, vogliono... Penso che vogliono far cambiare la mappa. Però il... Penso che... Il proprietario non voglia. Oh cacchio. Fra. No, no, ma Cristo Santo, ma che becco sono? Russi, giapponesi, cinesi, coreani, spagnoli e pochi italiani? Io sono uno di quei pochi italiani che hai conosciuto sì. per fortuna. Sì? Se non ne sì, arriviamo. Allora, mio... una cosa. Non premere tab e non guardare chi è gelon. Ok, comunque se non ne arrivi, amico, secondo me avrei levate il gioco. Sì? Se non eri mio amico avrei restituito il gioco veramente? Sì, perché non mi piace molto giocare da solo. Comunque. Ok, tutti quanti. Non guardare, non guardare, non premere non premere tanto. Sei tu! Sei tu! No, fra, non mi uccidere Non Ah No, mi uccidere eh, eh, Se eh. qui sta cazzo. Fra, fra, fra Dimmi soltanto Io ti devo dire solo questo Sto facendo il video se tu, mi, se tu mi uccidi per prima Il video io lo devo cancellare Quindi ti prego, non mi uccidere Per prima E perché io non posso farle Vedere sempre due due ore di dio di che guardo gli altri eh. capito eh. c'è senso allora, però non devi starmi vicino perché sono da un pazzo e eh, io provo a non starti vicino dopo, oh. dopo... Ok. Ho messo tutti qua. Tra, ma tu, senti l'audio del gioco mio. Adesso poco, pochissimo. Sì, va dai, ma non vale. No, non lo sento, no scusa, sentirlo no, non sento nulla. Non eh, che sì. aspetta che c'è una donzella che si è fatta la briga. Oh, guarda. E che, che sta riparando la macchina? Oh oh! Merda. No, fra, dai! Fra dai! Ma non sei tu! Eh, sì, non sono io ora. Ora tu mi prendi come un non sono io. No, tu ti mi fai <ride> ammazzare proprio, eh. Cosa? Ma cazzo, non eh, è come? Tu, io ti mi devo fare ammazzare? <ride> Ma sei tu qui, a eh, me ne io, capito. Oh, oh. Sono stato bravo, sono stato bravo, me ne sono andato. No. Ma eri tu, quindi quello quale? chi? quello a vacana uh, no io stavo a rock io sto forse non lo dovrei dire però no non è lui Senti... ero... aspetta hai sentito io dove mm? ero vabbè, è troppo, aspetta, tar... no? vabbè è troppo tardi vabbè troppo tardi hai sentito dov'ero vabbè no non ti ho sentito uh... Ma perché sta qua sta dando macellate? Ma, ma per... Basta! Fra, questa qua sta dando... Sta dando i numeri, sta dando colpi... all'aria. non è permessa di entrare nella mia casa? Sta dando colpi all'aria questa qua! Che cazzo... Che cac... Boh... Guarda... No, questa cosa qua la veramente Ehi, io non sono stato, eh da dire da dire do, do da... il coltellino Peso. Oh uh oh, ti sento. Dove sei? Ah no, non so piacere mi sento. Non lo so, io sento sempre, non lo so. Madonna, madonna della madonna. madonna. Fabio De Se Sto Stupido Ma quando fa CCC Che vuol dire? e mi è si è aperto un altro potere Oh no perché sento tipo dei violini? Che vuol dire che sono vicino a me Fra dai Fra dai c'è qualcun altro vicino a... C'è qualcun altro C'è un'altra dai ti prego! I miei... Il mio video non può finire così tanto veloce! E non lo farò finire tranquillo! Comunque qualcuno ha chiamato Toby Jarvis, penso. aspetta Ma... Ma che cazzo... Ma no! so recuperare così la stamina. Ma no, ma... Perché? Cosa c'è? è sì, mi... Ma che adesso, guarda... Ti posso solo dire che... Cioè, mi si è <coughs> mi si è resettato l'inventario. Non ho più niente. GG. Ma perché? Ora però, ho visto che ne ho ammazzati già... Due o tre, no, due... E ora che... E ora che inizia a seguire eh? No. Ehi frate. Devi uccidere prima a tutti. ma no. Perché? Io cosa ti ho fatto di male? Io ti ho sempre risparmiato. È vero? Questa è ma da. Tu tu. Eh, io sono io, però io sono tu. Madonna si fa quei coltellini svizzeri, ma dove cazzo li trovano a mettere un po'? Trava, tu sei dove? Ma tu dove sei? Scusami. Ma ah, volete andare alla mia casa, no, non realtà che ci trovo, prima ci vado io. Venite, venite alla mia casa, venite. Vinite, dai. Entrate. Oh my God. Oh. God. It è oh, oh, non mi possono più uccidere no, no, oh, Guarda questo! Guardalo! Oh. No! Non scappare il bastardo? Mi sei pure tu che scappare! Oh no! Ma ora cosa possiamo... va fra dobbiamo abbassare però il video deve continuare allora vai lontano da me ok sto andando lontano da te tutto il mio lavoro sprecato guarda che bello no mi sento retrasportata <ride> eh. <ride> che si è comprato a person Fra, ma hai sentito la trappola? Questa scappa. Vabbè, uno. Scappa. Scappa, stupida. Sono morto. Fra, ma come... So Fra, sono morto dalle tue trappole. Pen spero che sei felice. Capito fra? Perché si morti dalle trappole? Perché sono andato su te delle tue trappole. Uh, you die? You want some more? Ma dai! Ma questi qua stanno a fatiglo! Fuck eh, you! E' bravo! Ma quella là su quella stupida se n'è andata invece di provare a freddere ah, la macchina! Se riesci poi appena prendere la troppo metti. Aia! Ah, yeah. E bravo Guarda, ora sta provando, vedi? Questa stupida Ma dagli una chance Tanto non, è, non se ne ha ma, ma, ma tanto non se ne ha trovato È morta Scegli bello oh. Bravo Scegli Vabbè, li uccidi tutti, sono contento. Poi pubblichi il video solo. Ah? Eh? Lo pubblichi il video. Eh eh? Sì. Ma adesso? O uh, dopo? Sì, dopo che ho messo tutte le parti insieme. Ah, ok. Più o meno quanto ci metti. 25 minuti bastano. Va bene. Ma sul, sul canale Bonnie però, vero? Sì, Bonnie, non Bonnex Live. Ma, ma io adesso ho ucciso l'osto? L'osto l'avevo già ucciso. No, l'osto l'hai lost, ucciso ora. Sicuro? Sì. Quindi è un bambino di merda, insomma, l'osto. Sì, comunque... L'ho pure lasciato per ultimo, apposta. Quindi te deve andare? Ah, boh. Sì. Allora, ragazzi, grazie per aver guardato. E... Io e, io e il mio amico Ci vedremo in un altro episodio di Venerdì 13 Sì se posso guardate Ciao